buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il volume la monografia 29 giugno 1873 quindi seguì una scossa e un tremolio è un libro dedicato al terremoto che avvenne tra la provincia di belluno e di treviso il 29 giugno 1873 gli autori sono maurizio alfieri fabiano narte e manolo Piat. il costo del volume è di euro 15 è un volume di carattere sia storico che didattico divulgativo. È ben fatto, è ben strutturato, ricco di immagini, di tabelle, di schemi ed è adatto a chi vuole saperne di più, sia in riferimento a questo particolare terremoto, a questa particolare zona d'Italia, sia ai terremoti in generale. Quindi c'è una parte introduttiva, divulgativa, che ci racconta cos'è un terremoto, cosa succede quando avviene un terremoto, poi abbiamo una parte storica dedicata a questo particolare terremoto, a questa particolare zona, e poi abbiamo un'altra parte dedicata alla storia dello studio dei terremoti, cioè come si è evoluto lo studio dei terremoti nel tempo. È un volume che noi consigliamo, è ben fatto ed è un'opera divulgativa di elevata qualità. Complimenti agli autori e speriamo che questo volume abbia il meritato successo da parte di tutti degli acquirenti e dei lettori. Buona lettura a tutti.